Da Italia Zulu 4, Victor, Quebec Sierra, vinco quasi sempre, quasi che mi frega, prega, Monte Molinatico, Italia Eco Romeo 301, quota 1540 e qualche spunto. Eh, percorso di stamattina impegnativo perché sono partito col buio e le batterie degli apparati li ho caricati, sono dimenticato di caricare la batteria della frontale, quindi ho proceduto con prudenza, passi corti e ben attenti. Un saluto a Italia Kilo 4, Charlie Oscar e e sono convinto che tutte le volte che vengo su mi dà del Pier, e 73 adesso impianto stazione Frequency news? Frequency news? Non mi sembra. 0, 05 Commenti QRP Vai Send Italy Zulu for Victor Quebec Sierra Portable QRP Siku Sota Florida 5, Giuliette, Kilo Kilo, 59, Real 5-9, back to you. Yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, Roger, Italia, Kilo 2, uh, Lima, Eco, Yankee, corretto? Corretto, ciao Alessandro, sono Fabio, 5-9 a Milano, QSL. Italia Uniforme 0, Giuliette, Kilo 9-9. Italia Uniforme 0, completa il call, grazie. Eh, perfetto, Italia Uniform 0 Juliet Golf November, 59 reali, 59 reali per te, Italia Zulu 4, Victor Cadex Sierra, Italia Eco Romeo 301 QSL. Eco Alfa Charlie Kilowatt X ray, eh, Eco Alfa 2, Charlie kilowatt x ray, fai 9. Salutos, eh, buon anno, ciao 73 QRZ Ontario Milano 1 ancora xilofono, ancora xilofono Ontario Milano 1 ancora xilofono 5-9 QSL3 Sierra Victor Tango Ok, Italia Kilo 3 Sierra Victor Tango 59 QSL Ciao, 73, guarda, sto provando a uscire con soli 4 watt per risparmiare un po' la batteria interna del, dell'apparato. Eh, sembra che tenga, eh, secondo me devono ancora sistemare qualcosa nel software. Eh, buon anno, ciao! Buon anno, buona continuazione di chiamate, ciao! Italia, Zelanda 0, Juliet, eh, Quebec zulu italia, Zelanda 0, Juliet, Quebec Zulo, corretto! Sì, Juliet, eh, 32 Italia Kilo 2 November Bravo Whisky 59 reali QSL benissimo anche per te 59 grazie buona giornata ciao 73 e buon anno ciao Roger Florida 6 Florida Tango Bravo 5-9 Real 5-9 for you my friend Happy New year Roger Oscar Eco 6 Hotel Kilo Delta 5-5, uh, 5-5 your report, back to you Delta Juliet 2, complete your call Selle Delta Giulia 2 Milano xilofono 59 plus 10 59 plus 10 for you my friend back to you due buongiorno Alessandro 59 per te 59 uh, mille grazie 73 Happy New Year ciao ciao 73 buon anno avanti eh, il collega Eco Alfa Roger, Oscar November 4, Charlie Bravo, 59 più 20, 59 più 20 per te, QSL? QSL, grazie, grazie, Alexandro. 59 più 20, 59 più 20, mente forte, ok? Grazie, Alexandro, 63, buona colazione. Buon piacere, bye bye. Ciao, buon anno, ciao, buon 2022, ciao. Roger, Oscar November 3, Uniform Alfa 59, QSL? Roger, Roger, QSL, QSL, buona giornata, mio amico. 5555, eh, grazie mille per le sotte. 78, 3, buon anno, ciao, ciao. Ciao, 73, buon anno, ciao. Sikusota, Sikusota, Sikusota, Italy Zulu 4, Victor, Quebec Serra, Portable QRP, Sikusota. 2x0, Alpha Gold Bravo. 2x0, uh, Alpha Gold Bravo, is correct. Uh, good morning, uh, Alexandro. 2x0, Alpha Gold Bravo. You're 5 and 5, 5 and 5, QSL. QSL, QSL, my friend. Your report is 59, 59, a real 59 for you, my friend. Happy New Year, bye bye. Cusota? Allora i disturbi arrivano lo stesso anche sull'FT817, come si ascoltavano su 6100? Quindi direi che va bene. IN3 India, Giulia Lima? Roger, IN3 India, Giulia Lima, scusami. Bravo Florida over. Alfa Alfa 3, bravo Florida. Roger Eco Alfa 3, bravo Florida, 59 59 QSL. Roger Foxtrot 5, Italy eco Tango, Foxtrot 5, Italy eco Tango 59, 59 Plus, plus, your report. Happy New Year, bye bye, my friend. Also, 59, 73, good luck! Italy, Zulu 8, Delta Florida Oscar. Italy Zulu 8, Delta Florida Oscar, 5-9. eco alfa 1, mexico x-ray, 5'9 a QSL roger roger alessandro, 5'9, 7'3, italia chilo 8, victor radio oscar ok, italia Kilo 8, victor radio oscar, è corretto? Roger Foxtrot 4 Whiskey Bravo November 5 9 plus plus real 5 9 plus plus Ok, very fine, many thanks, good morning, 5 by 9, 59 plus also Roger good night. Echo Alpha 2 Charlie Echo Echo Alpha 2 Charlie Echo, QSL Hotel Bravo 9, Charlie Golf Alpha, over. Grazie a hotel, buongiorno, grazie molto, riporto per te, 5 e 6, 56, 73, happy new year. 73 to you, mio amico, il tuo riporto è 5, 9, happy new year, bye bye. Thank you, Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango. Oh, benvenuto Oscar Kilo 2, Papa Delta Tango, 5, 9, real 5, 9. La metti free, my friend. Bye, bye. IK1 Golf, Papa Golf. Italia, Kilo 1, Golf, Papagolf. Golf. Ciao, 73, buon anno. Carpetto, buon anno. Capo 1 Golf, Papagolf Golf. 657, buon sotto e buon anno. Eh, ti chiedo una cortesia. Mi stavi ascoltando anche prima, qualche minuto fa, interrogativo? Eh, ti posso far perdere due minuti? Eh sì, sì, dimmi. Allora, eh, io adesso sto modulando con lo Ziegu, eh, cambio apparato, passo all'FT817, QSL. Bene, se rimango qui. Roger, ti ringrazio, eh. Italia Azzurro 4, Victor Quebec-Sierra per Italia Kilo 1, Golf Papa Golf. Sì, perfetto, guarda arrivi, eh, la modulazione è buona in entrambi i casi, e con questo però arrivi un pelino più forte. Eh, perché con lo Xiegu sto uscendo con 4 watt, 3 watt e mezzo 4, mentre con lo Jesu esco con 5 watt. Se faccio anche la sostituzione della batteria è una tragedia, ci metto un sacco di tempo. Ok. Eh, ti ringrazio, Italia Kilo 1, Golf Papa Golf Perfetto, sì ma non c'è moltissima differenza comunque Cioè da un 7 eh, passi a un 8 più o meno così È eh, proprio un pelino più forte ma non molto di più La modulazione è ottima in entrambi i casi Grazie, Buon Sotta e buon anno Buon anno e grazie a te per la pazienza, grazie ancora <ride> Italia Chilo Zero, Bravo Delta Oscar, corretto? Cos'è Alessandro? Diciamo, buongiorno, il cappagallo BGO di manca in 3D. Confermo i rapporti del collega. In entrambi perfettamente bene, e la differenza è del vero. Roger, ti ringrazio, ti ringrazio. Era un po' che non ci si sentiva per radio. Ne approfitto. Gli auguri di Natale un po' in ritardo, ma gli auguri di buon anno sono proprio giusti, H.I. Okay. A te il cambio Italia, Kilo zero. Italia, chilo sei, Lima, bravo, tango. Ok, Italia, Kilo 6, Lima, bravo, tango. Neanche una sigaretta mi fate accendere, H.I. Okay. A te il cambio. Uh, Sierra 52 Charlie Uniform. Sierra 5 2 Charlie Uniform, Roger Roger, Sierra 5 2 Charlie Uniform 5-9 plus 5-9 plus. plus plus for you my friend. Uh, 73, Happy New Year. Bye bye ciao Italia Kilo 2 Z JT. Allora Italia Kilo 2 Z completami il call, scusa. Ciacabria, Giap, Tokyo. E la Università 6, Oscar Lima Mike, Fatango. Manuel standby by one second, standby by one second, avanti il collega italiano. Sì, buongiorno, grazie Italia Università 6, Oscar, Lima Mike, Renato Gradara. Roger Renato, Italia Università 6, Oscar, Lima Mike. 5-9 reali, eh, 5-9 reali, grazie e buon anno. roger eco alfa Dos, delta tango ciao manuel 59 qsl ciao alessandro contento di ascoltarti eco alfa 2 delta tango 57 per te buona buon anno un abbraccio ciao 73 buon anno a te famiglia ciao ancora buongiorno alessandro italia Kilo 1 alfa papa whisky buongiorno italia Kilo 1 alfa papa whisky 59 più più reali a te il cambio perfetto grazie Alessandro K2 Giulia Tango Sierra Italia Kilo 2 Giulia Tango Sierra corretto? corretto corretto K2 Giulia Tango Sierra 5-9 Oscar November 7 Lima Oscar Ocean, Ocean 7, Lima Ocean eh, Roger Oscar November 7 Lima Oscar 5-9 uh, thank you happy new year bye bye buongiorno uh, Alessandro grazie per il 5-9 5-9 25, 723, dai, bye bye. Bye bye, grazie, bye bye. Italia Kilo 3, Delta Radio Oscar. Italia Kilo 3, Delta Radio Oscar, 5-9 abbondantissimo per te, QSL. Sì, benissimo, buongiorno, 5-9 anche per te, ciao 73, buon anno. Charlie eh, Alfa Radio, Alessandro. Roger, Italia Tango 9, Charlie Alfa Radio, corretto? ciao grazie buon anno e grazie a voi che venite dietro a, a, agli attivatori ciao 73 e moderni, prima, alfa, radio, eh, roger italia zulu 0 alfa radio rima 59 november kilo sierra over roger delta lima 1, november kilo sierra 59 plus plus back to you Roger, Italia, Whisky 1, Alfa, Radio, Kilowatt. Italia, Norvegia 3, India, Juliet Charlie. Italia, Norvegia 3, Italia, Japan, Canada. Roger. Roger, Italia, Norvegia 3, Italia, Japan, Canada. 5-9, QSL? Delta, Golf, Hotel. Delta, Golf, Hotel. Allora, Italia, Tango 9, Delta, Golf, Hotel. corretto? Corretto, Simon, salve, Ciao, ciao, ciao, 73, QRZ? Oh, Italia Zulu 5, Giuliet Lima Foxtrot, mi sa di conoscerlo sto nominativo, a te il cambio. Ciao Alessandro, arrivi in maniera formidabile adesso, bene bene bene, grazie ai uh, tanti collegamenti, ciao grazie. Ciao grazie, buon, eh, buon anno e buon Natale anche se è passato, grazie ancora, ciao. Papa Alpha 7, complete your call, thank you. Roger, Papa Alpha 7, Radio Alpha 59, QSL. Allora, Italia Zulu 5, Charlie, Papa Kilo, anche questo mi sembra di conoscerlo. 5 9 buon anno. Allora, Italia Uniform 3, Golf, e Kilo, Whisky, corretto? Roger scusami, Italia Università 3 Golf e Kilo Juliet, 5 59 QSL QSL benissimo, buongiorno, ti ringrazio 59 anche per te qua interviso, ciao grazie, buon anno. Oscar November 7, Guatemala, Romeo, Oscar November 7, Guatemala, Romeo, buongiorno Alessandro 55, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Alessandro, Chiesale. QSL, Oscar November 7, Golf Radio, Oscar November 7, Golf Radio, 5-9 QSL. Eco Alpha 3, Eco Victor Lima, QSL. Alpha 5, Alpha Lima. Victor Lima. Roger, eco alpha 3, eco Victor Lima, 5-9, QSL. Roger buona giornata. Alpha 3, Echo Victor Lima, Thank you to you my friend. Happy New Year. Bye bye. Roger, Italia-Zelanda 1, Uniform eh, Juliet Mike, 5-9 reali e buon anno, ciao. Querzet? November 3, Yankee, bravo. Eh, November 3, over. Oscar, November 3, Yankee, bravo. Eh, Roger, Oscar, November 3, Yankee, bravo. 5-9, happy new year to you, my friend. Bye-bye. Echo Alpha 8, complete your call. <tricanly> QSL my friend, Eco Alfa 8, Alpha Papa. 5758. 5758. Thank you to you, my friend. Happy new year! Roger Spartaco, arrivi a bomba, eh, il nome è proprio garanzia di, di, di potenza, Italia Uniform 5, Lima, Bravo, Quebec, eh, 5-9 più 10 il tuo rapporto, 5-9 più 10 e allego anche gli auguri di buon anno, a te il cambio. Sì, benissimo, il nome è Spartaco, ritornando, eh, ripeto, la provincia è grossita, no, no, ma arrivi fortissimo eh, qui. Eh. Eh, grazie ancora e auguri di buon anno a tutti, resto in ascolto qualche minuto. Qui Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, portate le QRP, attivazione Sota Italia Eco Romeo 301, 73, buon anno. Allora, la prova sul campo ci voleva. Eh, cosa è emerso? Lo L'Oxegu, l'X6100 alimentato con questo modestissimo pacco batterie e il voltaggio è 11,2 i 4 watt 5 watt si riescono a fare l'FT817 ovviamente fa i suoi 5 watt ma non era tanto la potenza che mi interessava ma la ricezione e per quello che ho scelto il monte molinatico no non sono impazzito eh! non sono impazzito Aspetta che fermo il video. Allora la parte finale del video la faccio qua. <coughs> Perché dopo il controllo della forestale, metterò una breve sequenza così si capisce qual era il problema, la telecamera era andata completamente fuori fuoco. Dalla legge. E... Dunque diceva... Comunque, due pri punti principali, quali sono l'alimentazione, eh, l'apparato radio, di 5W li eroga, è vero, bisogna utilizzare una batteria esterna. Eh, io ho collegato una piccola batteria da lipo, da una tensione di 11V quando è carica e 5W uscivano, 45 5 insomma, eravamo lì. O si fanno. Soprattutto quando sei in attivazione sota che ti cercano tutti e ti tirano fuori eh, l'FT817 è la stessa cosa. Il pacco batteria dell'FT817, mica penserete di farci un'attivazione sota, eh, onestamente. Ma il punto che mi interessava di più era andare in un luogo dove il QRM, il disturbo elettromagnetico, è altissimo. Eh, infatti, tarando l'antenna sia con l'MFJ che con NanoVNA nella zona della vetta del Molinatico danno valori assurdi effettivamente anche eh, l'X6100 eh, nelle operazioni autotune io ci ho provato eh, sbellava la colpa non è dell'apparato la colpa è del luogo particolare e io ho fatto un confronto grazie della disponibilità dei colleghi a cui chiedevo aspetta qualche minuto un minuto che sostituisco l'apparato e mi fai un confronto la modulazione tutti mi hanno detto è uguale la potenza un watt in meno dicevano è leggermente più basso può essere sicuramente quindi secondo me l'apparato funziona va bene è un bel giocattolino ha tantissime funzioni che io non userò mai ma ci sono appassionati che eh, sui modi digitali lì hanno, hanno modo di sfogarsi e quindi niente 73 da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra auguri buon anno e tanta attività sota oppure Barato B, ma sicuramente QRP.